Thank you. Anche questa mattina si sono riuniti, sono circa 300 persone davanti alla sede della Prefettura di Napoli, qui a Largo di Palazzo, dove stanno veramente arrabbiati, arrabbiatissimi. Non vogliono, molti non hanno ricevuto ristori, ma loro non vogliono, non chiedono ristori, chiedono solo la dignità e, la, e il diritto al lavoro. Seguite il servizio. Un gesto di rabbia forte. Un gesto di rabbia scatenato dal fatto che sono 20 anni che pago 4.600 euro all'anno di imps allo Stato. gli ho dato solo di imps 90.000 euro, a parte l'IVA, l'HCCP e tutto il resto. Lo Stato l'anno scorso mi ha dato 600 euro, tre figlie di cui due all'università, un'altra già laureata. Io non so che mettere a tavola che metto le promesse di Luigi Di Maio e di Roberto Figo che grazie a me stanno lì a prendere 21.000 euro al mese. A me mi hanno bruciato anche una roulotte, ci ho rimesso pure una roulotte, oltre all'attività e oltre tutto quello che ho perso. Qual è la sua attività? Un avevo un consorzio agrario, a dicembre del 2020 ormai l'ho chiuso. Sono, sono dieci anni che lotto per l'ambiente e noi ci conosciamo bene, lotto per le discariche di pianura di cui nessuno ne vuole parlare. Il cancro fa 400.000 morti l'anno. Il Covid ne ha fatti 100.000, perché del cancro non se ne parla mai? Si parla solo del Covid. Per 100.000 morti abbiamo chiuso l'attività intera di uno Stato intero e l'abbiamo fatto fallire. Per 400.000 morti nessuno ne parla. Perché? Perché il SIS del SISMI ha messo il segreto di Stato sulle discariche di pianura? Perché su pianura non si può indagare? Oggi siamo qua con l'associazione partite IVA Campania. Siamo stanchi di avere questi sopprusi da parte di uno Stato dittatoriale che ci ha dato solo le lemosine fino adesso. Sono chiusi 400.000 ditte quest'anno, sono fallite grazie a questo comportamento di uno Stato che non ha pensato alla piccola e media impresa, che non ha aiutato le partite IVA, ci ha, solo, ci ha solo mortificato, ci ha tolto la dignità. Dobbiamo un attimo avere un colloquio con Draghi, cercheremo tutti i lunedì di stare qua in piazza ad oltranza perché non ce la facciamo più. Vogliamo, avere la nostra, vogliamo riacquistare la nostra dignità, vogliamo che le, le, i negozi vengano aperti, i parrucchieri vengano aperti, i ristoranti vengano aperti perché non è possibile che oggi... Un centro commerciale, un, un supermercato abbia l'assembramento asse, all'interno con tanta gente che va a fare la spesa, poi un barbiere che fa entrare una persona alla volta... Deve rimanere chiuso. La mia attività è ex imprenditore perché ho chiuso la partita IVA, perché per una situazione così eh, diciamo dannosa per i cittadini e anche per le imprese non è sostenibile. Ma io faccio una domanda al governo Draghi, se sul tavolo ci sono 80-90 miliardi a disposizione e gli imprenditori in Italia hanno subito perdite per mille miliardi di euro, la matematica non è un'opinione. Il governo Draghi, in qualità che abbiamo un professore che già sa la sua materia, perché sta bleffando nei confronti? Fondi dei cittadini, di farli rimanere giù. Quindi vi sentite traditi? Ma traditi e anche delusi anche, per, anche perché tu stai bleffando, perché sul tavolo, tra berghi, ristoratori, pizzerie, pub, ci sono danni per miliardi di euro, mille miliardi. Sul tavolo ce ne hai 80, gli altri 920-900 miliardi di euro, da dove li prendi? Quindi devi obbligare, non puoi obbligare la chiusura, ma devi subito dare l'apertura a questi imprenditori. Faccio il parrucchiere da tanti anni, però le posso dire questo: tenendo chiusi i negozi, questo Stato sa che favorisce ancora di più l'abusivo e in questo momento storico è pericolosissimo andare è vero, a casa delle persone ci si riuscite più il virus poi questa zona rossa ma dove sta sta zona rossa? Che stanno tutti quanti per strada, tutti è aperti. Invisibile. Siamo stati penalizzati soltanto con, con il governo Conte. In zona rossa ci hanno lasciati aperti. Ho nato a nove anni, ho iniziato il mio lavoro rischiando con l'epatite che ancora oggi, barbiere, barbiere. Barbiere, barbiere, parrucchiere, barbiere. perché dobbiamo pagare tutte queste accise che siamo chiusi? Mi è arrivata una bolletta di 120 euro e come a tutti noi colleghi. Ci devono togliere tutte queste accise, non possiamo più. Se continuiamo a pagare tasse, imposte, qualsiasi cosa. No noi tra 15 giorni ci arriverà, ci arriverà la famosa pagamento dei contributi previdenziali. Con quali, con quali fondi devo, pagare, devo decidere di pagare non i contributi più niente, o devo decidere di non mantenere una famiglia. Ci sono dei figli, ci sono dei bambini, ci sono spese di casa, oggi, oggi abbiamo due spese, quelle di mantenere un negozio, un'attività ancora viva, ma anche quella di una famiglia comune.